La realtà non esiste, se non nella nostra testa, come la vogliamo, come la desideriamo, come ce l'aspettiamo. Se tu avessi i bulbi oculari di un cane, non vedresti i colori, ma non te ne faresti un problema, dal momento che per te i colori non esisterebbero e non ti preoccuperesti di qualcosa che non esiste. In una pianta tu vedi il verde, ma è il colore che la stessa pianta rifiuta, che non appartiene alla pianta, perciò lo vediamo. Così le forme. La forma che noi percepiamo di qualcosa è la stessa forma che non appartiene a quel qualcosa. Se quel qualcosa fosse un po' più geloso delle proprie forme, se non rifiutasse nulla di ciò che è, non la vedresti, non vedresti nulla di quel qualcosa. Noi non percepiamo che il rifiuto delle forme, ciò che la forma non è. Neanche tu esisti. Il dire che io e te siamo qui ora è solo per convenzione. Tutto è virtuale.